Che bello vedervi tutti quanti qua quasi dopo le feste. Che bello che tutti le feste. Ci sono ancora alcune persone che sono in festa. Ah, gente che Buonasera. <ride> alcune persone saranno in festa stasera. Alcune persone saranno in festa stasera. Però è molto bello poter essere insieme per condividere la parola di Dio. Però dovrei stare per compartir la parola di Dio. Come diceva la pastora. Come diceva la pastora. Molte volte c'è un cambiamento che deve agire in noi. Molte volte c'è un cambio che in Se una persona ci tratta male, noi siamo abituati a trattarla male. Però la Bibbia dice che dobbiamo vincere il male con il bene. Ma la parola dice che dobbiamo cambiare il mal con il bien. Però affinché possiamo realizzare questo. C'è bisogno di un cambiamento e di una trasformazione dentro di noi. Ne essere trasformati dentro. Non è qualcosa che tu puoi affrontare con le tue forze. È solo che puoi affrontare con le tue forze. Perché se una persona viene contro di te e ti dà uno schiaffo. Se una persona viene de, delante di te ti, ti dà una. una Casetata? Cassetata? Una cassetata. Tu devi dare un Una palizza. Una palizza. A me Una palizza. Una a te ti dà la voglia di prendere la sedia e rompergliela in testa. Ti dà la voglia di prenderla così e rompersi dalla cabeça. Però tu devi vincere il male con il bene. Ma devi vincere il male con il bene. E per fare questo c'è bisogno di cambiare. E per questo c'è bisogno di cambiare. E non dobbiamo fare come la sorella che io conoscevo. E noi dobbiamo fare come la hermana che io conoscevo. Si chiamava Maria. Si chiamava Maria. E un giorno gli dissi, sorella, Così non va bene, devi cambiare. E dice, hermana, così non sta bene, devi cambiare. Sorella, così non va bene, devi cambiare. Hermana, ti hai cambiare. Sorella, non va bene così devi cambiare. Ermana, non sta bene così, ti hai cambiare. E lei mi ascoltò. E mi ascoltò. Cambiò chiesa. Cambiò illesia. Non dobbiamo fare così. Noi dobbiamo essere così, però cambiò. Cambiò, però cambiò chiesa. Non cambiò carattere. Dobbiamo cambiare noi stessi ed essere trasformati. Tenemos que cambiar nosotros mismos y ser transformados. E oggi vedremo quali sono le chiavi per poter essere trasformati. vamos a ver las claves para ser transformados. Voy a poner en Corintios, capítulo 6, capítulo 6, del versetto 14 al versetto 18. Del versículo 14 a 18. 2 Corintios 6 de 14 hasta 18. 18. Mm. No os contéis en, en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué, la, y qué concordia Cristo con verial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán pu mi pueblo. Por lo cual, salid en el medio de ellos, y apartados del Señor la historia de David es impresionante la historia él empieza a ser conosciuto. cuando un giorno afronta un gigante un gigante prende eh, non una spada o uno scudo perché non una spada o uno scudo però prende una mazza e una fionda sì, una barra e, una onda. e con questo riesce ad abbattere un gigante, e con danno un gigante. poi dopodiché ehm, il, il re Saúl lo mette come capo di mille Saul lo pone jefe de mil. e lui riesce in questo él, uh, però inizia ad essere perseguitato a deve scappare da Saul. De Saul e quindi inizia a creare un esercito a creare un dalla grotta di Adullam. e da lì in poi iniziano a vincere sempre tutte le battaglie e iniziano a, a sempre le battaglie. Fino a quando diventa re di Israele. Hasta el re de Israel, e vince tutti i nemici che erano intorno a lui. Y de él. E non solo questo. No solo eso, ma quando tu leggi la storia delle persone che erano con lui. Cioè, la, la, la della gente che con él, vedi che erano persone incredibili. Es que eran uccisori di giganti. di giganti. Eroi. Eroi. La Bibbia dice che un giorno uno di loro si mise in mezzo a un campo. La parola dice che un giorno uno di loro si puso in mezzo a campo. E uccise 800 uomini. E matò 800 uomini. Un altro tanto che combatté. E un altro tanto che peleò. Che la spada fu rimase attaccata alla mano e non si staccava più. Che la spada se la vedeva nella mano e non si scriveva. Tu vedi che Davide aveva ucciso un gigante. È es che que Davide aveva mattato un gigante. E loro uccidevano giganti tutti i giorni. E io gli mattavano un gigante tutti i giorni. E un È una cosa incredibile. È stato incredibile. Perché? Qual è la cosa speciale di questo esercito? Però che es è lo speciale Che era chiamato l'esercito di Dio. Che si chiamava l'esercito di Dio. E che loro non nacquero eroi. Che i loro no non nascero eroi. Non è che David si scelse gli eroi del popolo? Es que David se los del pueblo. Guarda cosa faceva Saul. Mira che Saul. Quando Saul vedeva un uomo grande, forte, e potente. Saul un a, a grande, fuerte, poderoso, lo right? sceglieva. Lo elegia. Ah, dice, tu sei Ulk. mi servi. Me Invece, quali erano le persone che aveva Davide. Ma quale delle persone che Davide? Leggiamo 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Leggiamo 1 Samuel 22, 2. 1 Samuel 22, 2. E giuntarono con él tutti gli affligiti e tutto il che stava adeudato e tutti quelli che si hallavano in amargura di spirito. E fu fatto capitano di ellos e tuvo consigo come 400 hombres. uomini. L'esercito che formò Davide. L'esercito di Davide. Erano quelli che avevano i debiti, erano quelli che erano scontenti, los che avevano difficoltà, que non erano eroi, no eran erano persone piene di difetti. Erano persone de di Anzi, piene di problemi. Erano proprio come me e come te. Erano come io e come tu. Però noi vediamo che succede qualcosa. Però passa che que queste persone piene di problemi, que que problemi. Que queste persone di piene di difetti Estas de vengono trasformate e vengono cambiate. e diventano eroi. Uccisori di giganti. De di nazioni. Conquistatori di nazioni. Da persone fallite persone fracassate a distruttori di giganti a distruttori di giganti come avvenne questo grande cambiamento? come questo grande questo è successo perché ci sono state delle oh. chiavi che noi questa mattina vedremo che questa mattina e se noi capiamo queste chiavi e, queste e le applichiamo nella nostra vita, y, y nostra vita anche noi diventeremo distruttori di giganti Vuoi essere un distruttore di gigante? Perché sei un distruttore di gigante? Eh. Alcuni dicevano bene, ma io sono piccolo di statura. Sì, buono, però io stavo E anche Davide era vachito. ma bueno, Davide <ride> anche. Ah, ma io sono feo. Buono, però stai feo. Non fa niente, non ti preoccupare. Di... <ride> anche se sei un po' feo. Basta Assolutamente, stai feo. Basta che ogni giorno diventerai più bello. Cadre, ti ho solo un mascovo. Come non lo sai? Non lo sai. Guarda la persona che sta a fianco a te. E non lo vedi più bello da <risa> quando l'hai conosciuto no <risa> te. E non lo più da che lo conosci. Perché Dio ti fa bello. Perché Dio è stato bonito. Uh -huh. Uccisori di giganti. Mattatori di giganti. Come sono stati trasformati? Come furono trasformati? La Bibbia parla. La parola. Che l'unica cosa che può veramente trasformare le persone. Che l'unico che può veramente trasformare la gente. È fare yoga. È fare yoga, no? <risa> Ah no, non dice così. No, no, no. E andare a fare una settimana di massaggi alla spa. E fare una settimana di massaggi alla spa. Ojalá. Ah, no. Tutte le sorelle, ah che bello la spa. Che buona, la spa. Sì, è bello. Ti rilassa, ma non ti trasforma. Però non ti trasforma. Quelle persone sono state trasformate perché... Hanno, sono andati in palestra e, si al e quindi fecero tanti muscoli da poter battere i giganti e para los no, non è stato così no non esistevano le palestre no e non serviva niente e non serviva niente allora qual è stata la chiave? Y, y la, chiave, la chiave? la chiave fu lo spirito santo di Dio la chiave fu lo spirito santo di Dio però quando, allo Santo, Però quando pensiamo allo Spirito Santo non comprendiamo veramente cosa significa tutto questo Non intendiamo veramente lo che significa tutto La pia ci parla del fiume che esce dal trono di Dio La parola non parla del rio che esce dal trono di Dio In Ezechiele 47 dal versetto 8 al versetto 9 In Ezechiele 47 del versicolo 8 e, 9, 8 e 9 Vediamo cosa è successo quando questo fiume è arrivato oh, Vediamo cosa è successo quando questo fiume è arrivato. Capítulo 47. 47 8, versículo 8 y 9. Y 9. Vale. Y dijo, estas aguas salen a la región de Oriente y descenderán a la llanura y entrarán en la mar. Y entradas en la mar recibirán señal en las aguas. Y será que toda la viviente que nadare por donde quiera que entraran en estos dos arroyos vivirá. Y habrá muchos, muchos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán señal. Y vivirá todo lo que en io. non so se voi siete mai stati in Israele. Non so se voi in Israele io sono stato lì. Io due volte? Due volte. E c'è un posto che si, mar Morto, un sito che si chiama Mar Morto. che in realtà è un lago, non è un mare. Lago, non un mare. Però lo chiamano mare? Però lo chiamano mare. Ed è così salato. È stan salato. Così velenoso. velenoso. Quando tu ti metti in quell'acqua galleggi. Quando ti ponessi in acqua flotas. Ti puoi mettere seduto letteralmente nell'acqua a leggere il giornale. Ti puoi uh, letteralmente porre sentato, uh, leggere le, le il periodico e flotas. E, e non si... affondi. Le, e quindi le guide ti dicono portate il costume perché vi puoi fare il bagno. E Le guide ti dicono, tolete il bagnetto perché vi potete bagnare. I fanghi di questo mare sono bellissimi per la pelle. Il fango del mare sta molto bene per la pelle. Però ti dicono un consiglio. Però ti algo. Non entrare con la testa sotto l'acqua. La Perché se ti va un po' di acqua negli occhi, se ti va un poco di acqua occhi puoi diventare sì. cieco. È un mare velenosissimo. È un mare venenoso. E ci sono tanti fiumi che entrano in quest'acqua. E' questa acqua. Que e si chiama mar morto. Mar perché i pesci che sono nel fiume. Che sono vivi, appena entrano nel mar morto, en mar Muerto, Dato che è così velenoso, venenoso, muoiono. Mueren. E tu vedi la vita che arriva. Y la vida que llega e all'improvviso diventa morte. E repente se vuole morte però Ezechiele vede qualcosa di diverso algo ha una visione. Tiene una visione vede che questo fiume che esce dal trono di Dio entra nel mar morto e il mar morto prende vita el mar morto toma vida. e i pesci morti prendono vita y toman vida, e dove c'è la morte arriva la vita e questa è la simbologia dello Spirito Santo. Esa è la simbologia dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo entra nella nostra vita, Santo entra in nostra vita cambia la morte alla vita. Cambia la muerte por la vita. Dentro di noi c'è la morte. Dentro di noi sta la muerte. A casa del peccato. peccato. A casa del nostro cattivo carattere. Nostro carattere. Gli errori della nostra vita. Los errori della nostra vita. Tutti i peccati che ci portiamo sulle spalle. Tutti i peccati che spalle. Però quando, noi, Però quando lo Spirito Santo entra in noi. noi. nasciamo di nuovo. Di nuovo. E diventiamo una fonte di acqua viva. Una di Ascoltami, nascere di, Scusami, nascere di nuovo. Non è far parte di, non è, non è parte di una religione. Tu puoi essere parte di una religione. essere parte di una religione. Cattolica, evangelica, testimone di Genova, quella che ti piace di più. Che sia cattolica, evangelica, lo sia. Ma se non nasci di nuovo di acqua e di spirito non entrerai nel regno di Dio quelli che entrano nel regno di Dio non sono i religiosi non sono i farisei non sono quelli che conoscono la Bibbia a memoria ma sono quelli che sono nati di acqua e di spirito e quindi quando lo spirito entra in te c'è un cambiamento c'è una trasformazione. Una Però il problema è che non intendiamo realmente come questo succede. Veramente non intendiamo come questo passa. Pensiamo che sia qualcosa di magico. Pensiamo che sia qualcosa di magico. Non so se avete mai visto quelli che fanno i trucchi di magia. Non so se avete visto quelli che fanno i trucchi di magia. Che prendono un cappello. Che tomano um, sea, un cappello. Un gorro. Un gorro. Fanno... E sale il coneko. E sale il conejo. Avete mai visto? E molti pensano che Dio sia così. E molti credono che Dio sia così. Ah, a un certo punto Dio arriva nella mia vita Dio mia vita. fa così. Ah, e la mia vita cambia. Da quel momento non avrò più problemi. In questo momento non avrò più problemi. Le cose andranno sempre bene. Fiorellini e cuoricini. Non funziona così. Se questo pensi, purtroppo ti hanno predicato facendo sbagliato. Ti predicare un male evangelio. Non funziona così. Non funziona così. Non è che Dio arriva nella tua vita e non avrai più problemi. È che io, se io vita, io non problemi, non sì. è che appena Dio arriva nella tua vita già sei cambiato e non hai più difetti di carattere. Sapete di quella, di quella persona, Sapete persona che gli predicava Dio alla suocera? che le predicava Dio alla E qualcuno gli ha chiesto, ma perché gli predichi sempre così Dio alla suocera? Sì, ma perché se Dio alla Perché se si converte cambierà. Perché se si converte va a cambiare. Non è automatico. C'è qualcosa che deve cambiare in noi. deve cambiare in noi. E noi ci vedremo quali sono le chiavi per poter cambiare. Perché questo esercito di David divenne un esercito di eroi? Perché di David si voleva un esercito di eroi? L'esercito di Dio. E lo possiamo leggere nel capitolo dopo. in primo Samuele 23. In primo Samuel 23. Dal verso 1 al verso 6. 1 al 6. Appena queste persone arrivarono da Davide, ecco che succede qualcosa. Esperas que estas se llegaron de David, pasa algo. Y lo que pasa es la clave para el cambio en nuestra vida. Bye. Primero de Samuel 23, 1 a 6. Y dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a ir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, llévame a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con David eligieron: No. He aquí, con nosotros aquí en Judá, estamos conmigo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová respondió y dijo, «Levántate, y así a Keilah, que yo entregaré tus manos a los filisteos». Y partió su pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y trajo ante Comidos sus ganados, e hiriólos con gran estrado. Y libró David a los de Keila, y aconteció que, oyendo de Abacar, hijo de Adímelec, a David y a Keila, Vino también con lei... E le foto. E le E E Ok, qui praticamente spiega tutto sono pochi versetti ma sono molto profondi qui parla che Dio mise davanti a loro una sfida poi Davide gli mostrò come avere una relazione con Dio e ricevere direzioni da Dio Dovettero superare le loro paure e alla fine videro come Dio operava nelle loro battaglie ve lo spiego con calma il primo passo fu la sfida. All'improvviso loro si trovarono con una situazione che non avevano mai affrontato. De con nunca Immaginate 400 uomini. Immaginate 400 hombres. Chi vendeva la carne. Quien carne? Chi faceva i tessuti, chi faceva i vasi. Va masetto. E all'improvviso c'è un'invasione a Keila. E una invasione a Keila. E quindi loro si trovano con una grande sfida. Y ellos están con un grande desafío. Devono andare lì e affrontare affrontare una, una battaglia. Persone che non avevano mai combattuto all'improvviso si trovano davanti a loro una sfida. De repente, a Dios, Dios Dios. La prima cosa che Dio farà per trasformare la tua vita que Dios hará para tu vida, mette davanti a te delle sfide che sono più grandi di quelle che tu puoi affrontare. Qual erano i sensi che sono più grandi di quelli che puoi affrontare. Ve lo, ripeto, lo repito Personas que Persone otros trabajos altri al Comerciantes Persone che sí. se erano All'improvviso sí. si trovano ad affrontare una guerra que non no sí. habían visto. no eran visto. Non erano guerreros. La prima cosa che Dio fa nella tua vita quando ti vuole far crescere, quando ti vuole trasformare che ti mette quando ti crescere e trasformarti Ti mette davanti una sfida che tu non hai mai affrontato un che non ti Non so se ti è mai capitato Non so se è passato Sicuramente sì Sicuramente Si chiama uscire dalla zona di comfort Si chiama salire dalla zona di comfort tu sei abituato a fare la tua vita. E all'improvviso c'è una situazione sí. più grande di te. che de de devi affrontare. Que Questa sfida, fratelli e sorelle, Dio ce la mette davanti perché ci vuole cambiare. No lo pone Dio davanti perché non vuole All'improvviso Davide si trovò davanti a un gigante. De è quella sfida che lo ha fatto diventare re. E se è quello che lo, que lo ha uh, fatto voler re? Sì, sí, lui aveva ucciso l'orso. Ah, claro, ma aveva ha un orso. Avevo ucciso il leone. Aveva ma ha un leone. Ma non un gigante di 6 metri con una scudo e con una lancia. Era un gigante di 6 metri con scudo, una spada e armi. Davanti a lui c'era una sfida che non aveva mai affrontato. Lui un che non affrontato. E molte volte cambiano delle situazioni intorno a te. E a a tuo tu non ti rendi conto di cosa e te das di lo che sta succedendo. E ti incontri davanti a te una sfida enorme. E a te un enorme. Qualcosa di nuovo. Algo nuovo. E quello che è nuovo, fratelli e sorelle, ci fa paura. E quello che è nuovo ci dà miedo però c'è una notizia stamattina. Però è L'unica maniera che tu hai per imparare una cosa che non sapevi fare? L'unica maniera che hai per apprendere un algo che non hacer È farla. È Quanti di voi sanno andare in bicicletta? Quando sanno andare in bicicletta? Vi ricordate com'era quando eravate piccoli e stavate sulla bicicletta? com'era quando e si sulla bicicletta? Quante volte siamo caduti? Quante volte siamo caduti? Quante volte ci siamo fatti male i ginocchi? Quante volte ci siamo tagliati si le uh, i L'unica moda che noi abbiamo avuto per poter imparare ad andare sulla bicicletta, bicicletta è salire sulla bicicletta e poi Chiaramente all'inizio siamo caduti. All Chiaramente all'inizio ci siamo fatti male. Hecho, Ma ci siamo rialzati. Abbiamo continuato. Ah, quando eravamo piccoli eravamo con la testa dura. Quando eravamo piccoli teniamo la cabeza più dura. E tanto che abbiamo fatto alla fine ci siamo imparati a andare sulla bicicletta. E con tutte le cose che lo scrissimo alla fine lo apprendiamo. Quanti di voi, di voi sapete notare? la mano. E vi siete imparati a nuotare sulla spiaggia o dentro l'acqua? E avete appreso a nuotare nella playa, nella arena o nell'acqua? <laughs> <laughs> abbiamo dovuto affrontare una sfida di cose che non avevamo mai imparato. Abbiamo dovuto affrontare un desafio di cose che non capiamo. Sì, all'inizio stavamo lì cercando di galleggiare e facciamo blu blu blu. Buono, stavamo all'inizio cercando di flottare e di unirnos. In questi giorni, sto cercando di insegnare a mia figlia come si galleggia. E Sara sta apprendendo come flottare. E quindi tu all'inizio la mantieni. E all'inizio la mantieni. Poi la lasci. No, la e tu vedi che piano piano piano piano piano piano. <ride> <di una scelta. ride> non puoi tra essere trasformato se non affronti una sfida più grande di te. Non puoi essere trasformato se non affronti un desafio più grande di te. E Dio metterà delle situazioni che tu per superare. E de Dio sponterà le situazioni che tu per superarla. Dovrai sì. amare i tuoi nemici. Drai amare i tuoi nemici. Situazione che, poter crescere, Situazione che per poter crescere dovrai scendere per strada e iniziare a parlare agli altri di Gesù. Dovrai fare la faccia. La cara. E vi devo dire, sono orgoglioso di voi. Estoy orgoglioso di voi. Perché siete scesi per la strada. Avete, per la calle, avete affrontato una sfida grande. E, un gran e superando questa sfida, superando desafio, voi crescerete. Questa è la prima chiave. La loro Davide con il loro esercito si trovarono davanti a una battaglia a Keila. Davide con il suo esercito si incontrò una battaglia in Keila. Sì, agricoltori, commercianti, persone che non avevano mai preso in mano una spada. Immaginate i campesini, i commercianti, gente che non aveva mai preso una spada in la mano. A fare una guerra? A fare guerra. Senza manco la spada perché non ce l'avevano. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, lo fecero. La seconda cosa che noi vediamo in questi versetti è che Davide gli mostra David muestra, le muestra. come avere una relazione con Dio per ricevere direzione da Dio. Come una con Dios para direzione de Dios. Cioè loro vedono che succede questo problema, que un problema e vedono che Davide chiede a Dio cosa deve fare. E Davide le chiede a Dio cosa deve Davide non dice, vabbè, io tanto ci ho ucciso un gigante. Davide, buono, io ho chiamato un gigante. Ah, vabbè, ci ho ucciso l'orso. Io mi ho un osso. Già ho ucciso il leone. Io ho matto il leone. Andiamo, andiamo a distruggere. Andiamo a distruggerlo. Questo lo faceva Saul. Questo lo faceva. Saul. Saul era forte. Saul era forte. Si era scelto uomini forti. Si aveva chiesto. E si buttava la battaglia come gli diceva la testa. E si tirava la battaglia come chiedeva. Loro vedono che Davide era diverso da Saul. Però vedo che io vedono che Davide era differente da Saul. Davide chiedeva a Dio. Che doveva fare? Davide David aveva una relazione con Dio. Una relazione con e la seconda chiave per essere trasformati. La È avere una relazione con Dio. E, relazione con e chiedere a Dio quello che devi fare. A ah Signore non ho soldi. Il non ho bisogno di un'entrata economica. Che un devo fare? Que e Dio ti guiderà a fare la scelta giusta. Dio ti va a fare la decisione corretta. Non prendere la tua decisione. No tomes tu decisione. Perché Dio ti sta guidando in un processo. Perché Dio ti sta guidando in un processo. Perché vuole trasformarti. Perché vuole trasformarti. E quindi spesso Dio ti porterà a fare delle scelte che tu non avresti mai fatto. Dio ti chiederà a fare decisioni che non hai fatto. E se Dio ti vuole far imparare a fare gli hamburger? E se Dio chiede che poi fare hamburger? O a fare il cameriere. O il perché magari in quella cosa ti vuole insegnare qualcosa. Perché al maggiore in ti vuole insegnare qualcosa. Ah, ma io non l'ho mai fatto nella vita. Pero io non l'ho visto nella vita. Perfetto, perché Dio sta cercando di trasformarti. Perfetto, perché Dio si sta buscando di trasformarti. Fratelli, non so se mi state comprendendo il punto che voglio trasmettervi questa mattina. Non so se intendete il punto che voglio trasmettere questa Quando Dio ti vuole trasformare. Quando Dio si vuole trasformare. Non usa la bacchetta magica. Non usa la barra magica. Non fa. Pluff, e ti cambia dalla sera alla mattina che sei pluff, e ti, alla ti mette in un processo ti, in un processo. ti mette in una, ti in una situazione e tu affrontando quella situazione con fede, e situazione con fede crescerai e sarai trasformato. Crescer e trasformato sarà una situazione che tu non hai mai affrontato sarà una situazione che non ti però superando quella situazione tu cambierai situazione e Davide gli fece vedere qual era il sistema e Davide le mostrò qual era il sistema. Il sistema non era. Va bene. Andiamo e di, eh, chissà, come succede, chissà come succede, E Il sistema non era bueno, vamos a che pasa. No, il sistema era, andiamo a Dio. Il era, a e vediamo Dio che ci dice di fare. E, e Dio gli dice "Andate". E, se e qui abbiamo il terzo punto, la terza chiave. Punto, la chiave. Che loro avevano paura. Che seriano miedo. La Bibbia dice che tutti avevano paura. La parola dice che tutti ne avevano miedo. Fratelli e sorelle, tutti abbiamo paura. Hermanos, hermanos, todos miedo. È normale avere paura. È normale avere. Siamo abituati a vedere la pellicola dei supereroi. Stiamo accostumati a vedere la pellicola dei supereroi. Su Superman che vola senza paura. Superman che vola seno. Però la realtà non è questa. Però questa non è la realtà. È che tutti abbiamo paura. La realtà è che tutti abbiamo miedo. Quando tu devi fare qualcosa che non hai mai fatto, quando devi essere l'altro che non esiste, sicuramente avrai paura. Sicuramente ti miedo. Quando Davide si è trovato davanti a un gigante alto sei metri, si sicuramente aveva paura. Sicuramente aveva miedo. Quando Mosè è andato davanti al Faraone. Quando Mosè si fu davanti al del Faraone. Sicuramente aveva paura. Sicuramente aveva miedo. Come sai che aveva paura? Come sai che aveva miedo? Perché bambettava. Perché era tardavolo. Tu sai, quelli che balbettano più solo hanno paura, più balbettano. Sai che i tartamudeo: quanto più miedo tengono, più tartamudeano. È normale avere paura. È normale avere Anche se Dio è con te. Anche se Dio sta perché tu stai affrontando qualcosa che non hai mai fatto. Perché tu stai affrontando algo che non esiste. E tutto, che non e tutto quello che non conosciamo ci fa paura. Anche il matrimonio ci fa paura. Il ci fa paura. Perché non sappiamo mai quello che andiamo incontro. Perché non sappiamo mai quello che, lo che vamos a incontri. Quando andiamo in una scuola, un baccalaureato, all'università abbiamo paura. Quando andiamo in un'altra scuola, un o all'università abbiamo paura. Quando cambiamo lavoro abbiamo paura. Quando cambiamo lavoro abbiamo paura. Perché non sappiamo mai quello che può succedere. Perché non sappiamo quello che va a passare. Ed è normale avere paura. È normale avere miedo. Però qual è la chiave? Però qual è la chiave? Che la paura non sì, ci deve fermare. Che il miedo non si tiene che parare. La paura, passatemi il termine, è buona. La, il mio è buono. Siccome cioè, la paura è buona. Siccome sì, il miedo è buono. Sì, Dio ci ha dato paura per, per aiutarci. Dios nos dio el miedo para per Porque si se tu llevas a una montagna cerca de un precipicio, Perché La paura ti evita di avvicinarti troppo. Miedo te que te demasiado. y miedo ti evita che te demasiado. E ti evita di cadere giù. E ti un león que ha fame. tiene hambre. La paura ti evita de avvicinarti e fargli le cocarezze. E il miedo ti evita La paura è buona il, miedo bueno. il problema è che non dobbiamo farci governare dalla paura no miedo, ma dalla fede. La fede perché quello che fece vincere Davide David è vincere la sua paura grazie alla fede, su miedo con la fede. perché disse io vengo a te dijo, Yo vengo a ti. non per la mia forza. No por mi forza non perché ho le armi migliori non no perché sono intelligente non perché o perché ho fatto il corso motivazionale perché sei un corso motivazionale no io vengo a te nel nome dell'eterno degli esercizi vengo a te nel nome dell'eterno degli esercizi ti taglierò la testa e portare la cabeza e darò la tua carne a mangiare gli uccelli del cielo ti darò la tua carne a fagalas los... del cielo è normale avere paura. È normale Anche quando vai ad evangelizzare. E quando va va a è normale avere paura quando ti avvicini alle persone. È cerca e più sono grandi, brutti e cattivi. E più, più c'è paura. Più miedo Però stranamente quelli sono i primi che si convertono. È normale avere paura. È normale Però la chiave qual è? Però qual è la chiave? Che la tua vita deve vivere in base a quello che Dio dice. Y no limpiarse la paura. Que tu vida tiene que... Tienes que vivir tu vida según lo que la palabra dice no según lo que tu miedo dice. Supera la paura. Supera tu miedo. È normale avere paura. È normale avere miedo. Ma la fede ti fa vincere la paura. Però la fede ti ha insegnato la Davide chiese a Dio, signore, ma sei proprio sicuro che dobbiamo andare là? E Davide le pregunte al Signore, signore, però Davide, sta sicuro che dobbiamo andare là? Io lo chiese la seconda volta. Se lo pregunte due volte. Sapete perché glielo lo chiese la seconda volta? perché le dos veces. Perché aveva paura. Perché aveva miedo signore ma quello è un esercito signore sono un esercito noi siamo 400 uomini 400 hombres, che erano molti pochi erano muy pocos. e nessuno di loro sa usare la spada e nessuno di sa usare una spada non teniamo un'arma non, un non teniamo una lancia non, una non abbiamo armature Ni non abbiamo scudo Ni come andiamo a fare, come a fare la guerra signore ma sei proprio mm -hmm. sicuro che dobbiamo andare signore ma sei sicuro che dobbiamo andare la paura c'era mm. aveva miedo e la, la quarta chiave quale fu? E quale fu la quarta chiave? L'obbedienza L'obbedienza Davide aveva paura Davide. tenia miedo Superò la paura Superò il suo miedo L'obbedienza fu la chiave L'obbedienza fu la chiave Perché Dio gliela aveva detto Perché Dio ce l'aveva detto Dio gliela aveva confermato Dio se lo aveva confermato E furono alla guerra E furono alla guerra Immagina 400 di loro Immagina 400 di loro Con le zappe Con la... Alatros con pietre, con rocas Immaginate <risa> che esercito. Fatelo davanti agli occhi. De Se avete mai visto i film antichi, Se avete visto da un lato c'era l'esercito con gli scudi, con le lance, de un lado un con escudos, con lance. enorme, e enorme. dall'altra parte. E dall'altro lato, quattro di loro, ellos, con le pietre, con, con le mazze, con le barras, <ride> non avevano ni armi, né armature, no ni arma, non avevano ni cavalli, non avevano ni asini. Ni siquiera avevano cavalli, avevano burros. Immaginate che, che, che esercito, e i nemici li vedevano da lontano, ma dove vanno questi? I nemici li vedevano da lontano, ma questi che facciano? Però vinsero quella. Battaglia. e divennero l'esercito di Dio se al de Dios. perché tu sei l'esercito di Dio non quando c'è l'arma ma quando stai facendo quello che que Dio ti ha detto di fare Sino estás lo que Dios te dijo de hacer. abbiamo battaglie e sfide davanti a noi e, de e Dio ci metterà davanti battaglie e sfide nelle aree della nostra vita se tu hai chiesto, non lo so di avere un'economia migliore Dio ti metterà una sfida di lavoro davanti a ti. te. Del de dovrai cambiare tante cose cambiar dovrai affrontare tante battaglie per poter arrivare a salire quella montagna per arrivare a questa montagna se tu davanti avrai una sfida di sposarti. Se davanti un di casarti. Oggi abbiamo questo matrimonio stasera. abbiamo questa ora. Ma che è una grande sfida il matrimonio? Perché il matrimonio è un desafio. Perché? Perché? Perché quando ti conosci con l'altra persona. quando conosci l'altra persona poi iniziano i problemi di carattere. Iniziano i problemi di carattere. E vincere nel matrimonio. Il matrimonio significa non cambiare l'altra persona. No, significa cambiare l'altra persona. Significa cambiare noi stessi. Sino a ti mismo. Che il sposato lo sa. Quien sta casato lo sa. Affinché il matrimonio funzioni. Perchè il matrimonio funzioni. Devi cambiare te stesso. Devi cambiarti te stesso. Non vi lo Non si lo siano. Non potete cambiare gli altri. Non potete cambiare gli altri. Potete solo cambiare a te stesso. Solo voi siete la chiave nella nostra vita, nostra vita per un cambiamento per un cambio, è che Dio ci metterà una sfida più grande di noi davanti. Nos más de nosotros por delante. Sicuramente avremo paura, sicuramente miedo, ma attraverso l'obbedienza, ad ascoltare la voce di Dio, al la voz de Dios, noi supereremo quella grande sfida. Vamos a è così che divennero degli eroi. È così che si eroi. Perché passarono, per perché, pass perché passarono per un processo che cambiò la loro vita. Non fu. Ah, sono andato a quella riunione. No, fue bueno. a Ah, quel pastore ha imposto la mano su di me. E da quel momento sono diventato Hulk, y ese Hulk. <susurra> <susurra> E posso buttare a terra le pareti e cambiare tutto. le pareti e cambiare tutto. Non funziona così. No funziona, sì la bacchetta magica non esiste la barretta magica non esiste la gloria di Dio la gloria è per Dio per questo Dio fa un processo nella tua vita per questo Dio fa un processo nella tua vita lavora dei vasi basi per poi poterli riempire ma quel lavoro ese fa male Duero. non è semplice affrontare le battaglie e le sfide nella nostra vita non è semplice affrontare le battaglie e i sfide della nostra vita ma è l'unica maniera per poter crescere. Però è per crescere. E l'ultima chiave, che probabilmente è la più importante. E che è importante. che è collegata con i primi versetti che abbiamo letto. Collegata È l'influenza. Queste, Queste persone furono cambiate. Perché videro qualcosa di diverso in Davide. Perché vivono qualcosa di in Davide. Dimmi con chi te la fai e ti dirò chi sei. Dimmi te dire eres. Questo è un proverbio che ho scoperto che anche qui si dice. La loro vera benedizione fu quella di avere un Davide. Fu un David. di avere una persona diversa. Una persona, una persona che già aveva ucciso i giganti, una che aveva giganti. e che gli poteva far vedere come si uccidono i giganti. E che a a giganti. Il problema è che abbiamo spesso delle persone davanti. No es que tenemos personas delante. Che non hanno mai nunca madano gigantes Io ricordo quando ero en una, en una iglesia che Era all'inizio della fede. all'inizio della fede. Dio mi stava nella profezia. Dio mi la profecía y yo avevo tanti dubbi dudas y muchos miedos. Y, y le pedí a algunos responsables y ellos spiegarmi. Io allora, alla fine Perché? mi rendevo conto che non avevano mai profetizzato nella loro vita. Però mi dico che non avevano mai suo nel E che mi potevano trasmettere? Cioè, che potevano trasmettere, Come ti puoi insegnare a pregare per un malato o una persona che non ha mai visto la guarigione? Come puoi insegnarti a orare per un infermo o una persona che non aveva mai sanità? In Italia c'è un detto. In Italia io ho detto. Che questi giorni lo stavo sentendo e mi ha fatto sorridere. Che in questo tempo lo stavo ascoltando e mi ha risa. E dice chi sabe hacer una cosa. Y dice chi sa? La sta facendo. La sta facendo. Chi non sa fare una cosa, no algo, La sta insegnando. Te lo ripeto. Lo ripeto. Chi sa fare qualcosa? La sta facendo. Chi non lo sa fare? non lo sta facendo? Lo insegnando. Abbiamo bisogno di persone come Davide e persone come David. in cui possiamo vedere l'uccisione del gigante eh, che la, uh, la, la, Matà, matano, come si matta un gigante come in modo che possiamo sapere come uccidere il nostro gigante. Para saber como matar gigante se noi camminiamo con persone che non uccidono i giganti si con que no matan gigantes, non uccideremo i giganti no le persone che camminavano con, Saul, Las que camminavano con Saul si affidavano sulla loro forza Estaba, confiaban en su fuerza Saúl era el alto fuerte y también ellos y ellos también eran altos y fuertes y fine della ganaron algunas batallas pero no la guerra tú que, es que al final de la vida de Saúl los enemigos de Israel estaban allí alrededor alla fine David, al final de la vida de David Salomone aveva pace intorno perché non c'erano più nemici ya no había Saul aveva vinto delle battaglie Ma David aveva vinto la guerra Davide aveva vinto la, aveva la guerra e così con la tua propria forza, e così con tua forza. Tu puoi vincere delle battaglie. battaglie E se sei dietro a persone che vincono alcune battaglie E se stai dietro a gente che vincere le battaglie Vincerai battaglie Vas a ganare battaglie Ma devi andare dietro Davide per vincere la guerra devi andare dietro a Davide per vincere la guerra per crescere, Para per essere cambiato e, cambiato e trasformato. Le persone che sceglieva Saul, que Saul già erano guerrieri. Eran Le persone che sceglievano Davide Las que David, non sapevano niente y di guerra. Non nada de guerra. Però alla fine quelli morirono. Al final, esos morieron, e questi uccisero i giganti. Y Perché Davide aveva queste chiavi. Perché Davide queste chiavi. Che anche oggi mm -hmm. noi abbiamo. Che noi quindi ascoltatemi questa mattina. Que il punto non è ricevere il tocco speciale. Il punto non è ricevere il tocco speciale. Ultimamente mi ha contattato un pastore. <coughs> Ultimamente mi ha contattato un pastore. Dell'Africa. Dell'Africa. E sto ricevendo molti contatti dall'Africa. Sto ricevendo molti contatti dall'Africa. Mi hai uh, c'è questa grande conferenza qui. Gran conferenza e poi questa grande conferenza qui. E c'è questo grande pastore. E Questo grande pastore. Che viene. Che viene. Vieni anche tu per ricevere questo tocco speciale. per ricevere questo tocco speciale. E così verrà il cambiamento. E verrà il cambio. Dice, ma questa gente ma la conosce veramente la Bibbia? Questa gente realmente conosce la parola. O va dietro le fantasie. O va dietro le fantasie. Che stanno predicando? Che stanno predicando? Una stregoneria evangelica, una bruceria evangelica? Sapete i maghi? Ah, vieni da me. Me, me, me ah, io ti faccio la magia con le candele. Te lo, uh, te lo la magia con velas. E tu vedrai con come tuo marito, tu marito tornerà da te. Ah, come tu da ah te. non importa se il tuo carattere è cattivo. Non importa tu carattere sta male. Non importa che tu hai tradito il tuo marito 50.000 volte. Lo 50 io ti faccio la magia. E, te e, e vedi che poi tuo marito torna. E vedrai che tuo marito vuol. Che dice la Bibbia? Dice la parola. Che quello che semini, quello raccoglie. raccogli. Quello che sembra Vedi che se tuo marito se ne è scappato... Eh, che se tuo marito, se tu marito si È Perché sei andato con 50.000 persone. Eh, perché ti ha andato con 50 persone. Ah, no. ah no, a me. o non a me? Cambia. Cambia. Cambia. Non adulterare più. Non sei più adultero dimostra di essere differente. Dimostra che è differente e vedi che se tuo marito torna e se tuo marito volve magari rimane ai, ai, ai, ai. <ride> queste parole sono dure sono è la verità Pues la, la Biblia es Bibbia è chiara. La parola è chiara. Chi semina vento ven, uh, recogerá tempesta. y tú vento recogiendo hoy E tu vida raccogliendo oggi nella tua vita? quello che que que hai seminato ieri. Lo que sembraste Ora non puoi cambiare vissuto ieri. E non puoi quello che hai visto Lo puoi sembrare ayer noi. Cambiar sembrar per cambiare domani. para non puoi cambiare no puedes cambiar el pasado no ma cambiando il tuo presente il tuo presente cambierà il tuo futuro cambierà il tuo futuro però è più facile credere e pensare, per me e pensare che un tocco dal cielo possa cambiare la nostra vita che un tocco del cielo possa cambiare la nostra vita che decidersi di mettersi davvero a fare la volontà di Dio, eh, che realmente a fare la volontà di Dio. ah ci sono persone che pregano gente che ora ah signore questo è il mio nemico, signore, è il mio nemico. per favore uccidilo per favore, signore che un coccio lo possa passare e se lo possa attraversare per favore, che un lo non ci credete no. Io ho ascoltato queste preghiere. Fratelli che pregano che l'altra chiesa a fianco chiudi. Che che in modo che la gente possa venire alla sua chiesa. La gente venga la Ma la Bibbia dice. La dice Ama il tuo, il tuo nemico. Pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi non pregare che il tuo nemico vada a finire sotto una macchina, Prega che Dio lo converta, che sia benedetto. E che la chiesa sia algo prosperi e sia benedetta. E che la chiesa e sia benedetta. Che la gente si converta e vada anche in quella chiesa. E anche se se anche in la Perché così sarete figli del, regno. Perché così figli del regno. se amate quelli che vi amano, che premio ne avete. Aman, premio e quando noi amiamo quelli che ci odiano che siamo figli di Dio. È, odian, È tempo di essere trasformati. Di e tra la, trasformazione, la trasformazione viene attraverso il cambiamento in noi. La trasformazione... ah, ver, di il fiume che usciva dal di trono di Dio, trasformava le acque. Trasformava La la Bibbia non dice che toglieva l'acqua e si metteva l'altra acqua. La parola dice che quittava l'acqua e la ponia l'altra. Ma che quell'acqua veniva trasformata. Sino che queste acque esa, venivano trasformate. E Dio vuole trasformare la nostra vita. E Dio vuole trasformare Dio. il nostro carattere. Vuole trasformare il nostro carattere. Guarda la persona a fianco a te. Viene la persona a tu lato. E dice Dio ha bisogno di trasformarmi. Dile Dio ti ha bisogno di trasformarmi. <ride> Perché è molto facile dire Dio ti deve trasformare a te. Perché è facile dire Dio ti deve trasformare a te. Hai metto le sorelle di una sino. È qui che c'è il cambio. È qui che è il cambio. È un tempo dell'esercito di Dio. È il tempo dell'esercito di Dio. È tempo non nell'esercito di Saul. È tempo dell'esercito di de Saul. È tempo dell'esercito di Dio. È tempo dell'esercito di Dio. È tempo di essere trasformati. È tempo di essere trasformati. È tempo di vincere le battaglie. È tempo di ganare le battaglie. Non sarà facile. Non sarà facile. Essere cristiani non è facile. Essere cristiani non è facile. Però sì, ne vale la pena. Però vale la pena. C'è un'eternità di benedizioni. È un'eternità di benedizioni. Però già qui sulla terra. Però già qui nella terra. Non sarà, non sarà facile. Affrontare Golia non sarà facile. E affrontare Golia non sarà facile. Molte volte vorrai gettare la spugna. Molte volte ti girerai indietro e vorrai tornare in Egitto. Molte volte, in Egitto. Molte volte piangerai. A, Perché, sarà Perché sarà difficile. Però alla fine arriverai nella terra promessa. Però alla fine arriverai terra promettida. È tempo di cambiamento. È tempo di cambio. Amen. Quindi salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo le persone che in diretta. Grazie per aver ascoltato questa predicazione. La predicazione. Speriamo che sei arrivato fino alla fine e non hai buttato il telefono dalla finestra. E speriamo che sei arrivato alla fine senza tirare il mobile per la ventana. <ride> Dio ti di benedica.